Era da un po' che non tornavo a fare video con la webcam eh. Salve iscritti e non, io sono palmerone 98 e questo è il mio nuovo video Lo so perfettamente che avreste preferito un video come l'ultimo che ho realizzato su Iron Man Ma dovete capire che per realizzare quella roba ci ho messo tipo più di un mese e Quindi per evitare di scomparire fino al 2020 è meglio alternare con qualcosa di un pochino più easy E perché non iniziare parlando del film Joker? Credo di essermi espresso precedentemente sul fatto che finora la DC abbia fatto che ah, ed ero sicuro che avrebbero rovinato l'ennesimo personaggio dei fumetti, soprattutto questo che è il mio preferito. In assoluto tra i cattivi Invece è successo l'esatto opposto Sono riusciti a creare un film Che non solo parlasse del Joker Ma che in qualche modo incarnasse La sua personalità Quello che speravo di vedere nel film O meglio percepire Era un'atmosfera che in qualche modo Catapultasse lo spettatore All'interno di un vortice di caos e follia Dove non riusciva più a distinguere Ciò che era vero da ciò che era falso Soprattutto nel finale Direi che l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Ho letto e saputo che una piccola fetta di pubblico si è lamentata del fatto che non vi fosse tanta azione, che il film fosse un po' lento e che hanno preferito su Six Squad adesso. Ok, lo so perfettamente, ognuno ha i suoi gusti, non sono qui certo per forzarvi a pensarla come me Ma vi pregherei di non usare la frase E Io sono obiettivo Se mi venite a dire che su Science Squad è un bel film Grazie Vorrei inoltre evitare di soffermarmi troppo sulla trama, quindi direi di cominciare a parlare del Joker e di in Phoenix Immagino che non ci sia bisogno di dire che questo video conterrà degli SPOILER st Premetto inoltre che non ho alcuna intenzione di paragonare questa versione alle altre apparse precedentemente nei film di Batman Dato che sono radicalmente diverse fra loro Il Joker di Jack Nicholson è una versione perfettamente fedele a quella dei fumetti Soprattutto alla storia di The Killing Jock per quanto riguarda le origini del clown E sotto certi aspetti è molto più comico delle sue versioni successive Il Joker di Heath Ledger era più violento, subdolo, inquietante e perseguiva un unico obiettivo Portare il caos riguardo al Joker di Jared Leto, beh, è interessante per il fatto che si voglia esplorare il lato gangster del personaggio, ma è inserito in un contesto narrativo troppo stupido e serve più da comparsa in Su Sai Squad, massimo massimo come approfondimento del personaggio di Harley. E vedere questi due personaggi in un film dove Harley è strutturata meglio del Joker. Diciamo che fa venire qualche domanda Il Joker di Phoenix invece è completamente diverso A differenza dei Joker di Nicholson e Ledger Che sono stati creati indirettamente da Batman E sono ossessionati dal nuovo pipistrello Questo invece non è altro che il risultato di una società che pensa più ai pochi ai molti. Joker è nato dal trauma provocato dal fatto che è stato permesso a una psicopatica di adottare un bambino facendolo abusare e picchiare senza intervenire minimamente anche l'indifferenza della psicologa contribuisce a ciò. Non ascolta, pensa soltanto ai suoi interessi e non a quelli dei suoi pazienti come dovrebbe fare un normale psicologo Il Joker di Phoenix è imprevedibile violento, rancoroso verso la sua stessa società e non persegue nessun obiettivo, non ha nessuna ossessione, non ha niente. E Interessante anche analizzare il momento in cui avviene la morte del personaggio di De Niro. Quando lui uccide Malray, Malray non mi ricordo precisamente il nome, lui uccide quello che per lui era. Un simbolo il suo modello di vita il suo dio ricordiamo i primi momenti di film dove lui immagina di essere in studio dove viene notato da madre viene invitato sul palco dove riceve degli apprezzamenti da quest'ultimo dopo essere stato preso in giro dopo essere stato tradito dal suo stesso dio attua utilizzando un termine del filosofo di Nietzsche la cosiddetta morte di dio lui uccide il suo dio uccide quello che per lui era il suo simbolo e diventa lui stesso, Dio, diventa lui stesso portatore e creatore di simboli puramente caotici e puramente negativi, ma comunque simbolo per altre persone che lo seguiranno con grande ammirazione. Mi piace anche il dualismo che hanno fatto tra lui e Bruce Wayne, entrambi nati dal trauma, traumi, tipi di trauma completamente diversi fra loro, ma comunque nati dal dolore lo stesso giorno, la stessa notte. Bene ragazzi qui finiscono le mie considerazioni sul film di Todd Phillips Joker Io sono rimasto davvero colpito, sono rimasto davvero sbalordito dalla performance di Phoenix E soprattutto da come è stata creata questa versione, da come è stata messa in scena E probabilmente questo diventerà il mio cinecomics preferito Quindi, ehm, sorry guardiani comunque fatemi sapere in un commento cosa ne pensate del film se vi è piaciuto o meno se volete vedere altri miei video iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per restare sempre aggiornati e noi ci rivediamo con un nuovo video alla prossima gente bye